Buonasera! Scusi, a quanto sta l'oro? Questa è la classica domanda sbagliata che tutti fanno e che è fatale per i tuoi guadagni. Che significa? Chiedendo a quanto sta l'oro, tu stai facendo un tipo di ricerca che in realtà ti porta fuori strada perché diventi vittima delle pubblicità ingannevoli che fanno molti negozi. Eh, avrai sentito in giro pubblicità che offrono prezzi incredibili, 30, 49, 51, 80 euro al grammo. È abbastanza evidente che nessuno può offrirti quelle cifre. Il motivo, ovviamente, è che dietro queste promesse ci sono i soliti cavilli tra asterischi e note piccoline, con cui poi si giustificano per. Eh, non darteli quando ci vai, però in realtà sono i così classici specchi per arodole, cioè piccoli trucchi che loro usano per attirarti al negozio e convincerti a portare loro il tuo oro. Questa è una domanda però sbagliatissima, perché a te non importa a quanto sta l'oro effettivamente, ma ti importa solo una cosa, quanti soldi ti metti effettivamente in tasca. Quindi la domanda che in realtà dovresti fare è quanti soldi mi dai per l'oro che ti sto portando? perché a quanto sta l'oro posso prometterti quello che voglio 25 30 50 euro al grammo e poi con vari stratagemmi posso poi convincerti che in realtà eh, non ti sto dando non ti posso dare quella cifra oppure te la do solo in determinate condizioni degli esempi offrono dei prezzi molto alti e poi quando si va lì a vendere dell'oro ti dicono che quel prezzo viene concesso solo per oro firmato. Cartier, vulgari... Quando magari qualcuno si presenta con gioielli d'oro firmato la loro scusa per non dare quella cifra è che danno quei soldi solo se hai anche scatole di garanzia. Ed ho saputo che nei casi in cui sono andati con i gioielli firmati con scatole di garanzia L'ultima uscita, via d'uscita che avevano era quella di dire che quel singolo modello, quello specifico modello che tu hai portato non, non può essere preso a quella votazione perché non è applicabile quel prezzo. Quindi in sostanza quei, quei prezzi, quelle promesse non te li danno e non possono darteli perché sono troppo fuori mercato, sono una promessa assurda. E, e quindi il mio consiglio è che se tu vuoi fare un giro del compro oro ed è giusto che tu senta più offerte, non devi chiedere a quanto sta l'oro, ma farti effettivamente valutare i tuoi gioielli. Quindi vai al bancone, dai il tuo oro, ti fai valutare il tuo oro mh, sapendo quanti soldi effettivamente ti danno ed è quello il parametro che devi mettere a confronto tra un negozio e un altro. Quindi cosa hai imparato da questa storia? Che devo chiedere quanti soldi mi offrono per il mio oro. Bravissimo! <ride>